Come faccio ad aumentare la mia resistenza nell'arrampicata? 26 anni più o meno sempre le stesse domande. La resistenza è una qualità che si può definire con durare di più durare di più dici quando voglio riuscire a fare più movimenti l'ideale sarebbe anche mantenere lo stesso livello di forza in modo tale da poter fare dei livelli più difficili più complessi e potermi permettere pure di farne altri quindi non solo fare una via ma farne anche un'altra dopo la resistenza è un concetto di tempo per quanto tempo io utilizzo l'energia quindi tempo ed energia energia vuol dire quanta energia in quanto tempo allora come faccio a rendere appunto sostenibile il mio livello energetico utilizzo un'energia energia per fare dei movimenti movimenti quindi dobbiamo riuscire di fatto a capire come fare a mettere meno energia possibile per fare determinati movimenti. In questa maniera io riesco a mantenere altra energia per farne altri. Sostenibile. Per essere sostenibile, cos'è sostenibile nel diciamo nel quotidiano? Eh, anche a livello fisico. Cioè, cos'è che ci permette di durare? Io dico, guarda, banalmente dobbiamo pensare alla respirazione. Quindi, come funziona la respirazione? La respirazione è prendo aria, butto fuori l'aria, C'è una ritmicità di in e out. Quindi, questo è un primo concetto di sostenibilità, cioè la respirazione. Quindi, io utilizzo energia e devo avere un ritorno energetico, o nel movimento devo riuscire a permettermi. La respirazione se non me lo posso permettere in non movimento ci devo avere dopo una condizione diciamo di, di stand by cioè di, di, di stasi di pete in maniera tale che io posso prendere il respiro quindi diciamo posso fare un movimento in apnea ma dopo ho bisogno di riprendere aria quindi sostenibilità e respirazione l'energia ci dà anche una determinata forza, ok? Attenso, noi lavoriamo sul, sull'estremo, perché comunque non limit l'arrampicata e cerca di andare oltre quello che diciamo che sono le nostre possibilità. E questo come facciamo utilizzando sempre i movimenti al massimo, ok? Quindi è su cose che non riusciamo che vuol dire che noi fisicamente, per fare una cosa che non riusciamo, inizialmente utilizziamo la maggior parte della nostra forza, in più lavoriamo su un altro tipo di concetto che è il massimale, ok? Noi la forza in estremo la possiamo definire come massimale, il massimale. Il massimale, quanto dura? Cioè, per quanto tempo tu puoi utilizzare la forza massima? 8 secondi. Il massimale è sostenibile? No. 8 secondi. Quindi cosa vuol dire che dura 8 secondi? Vuol dire che dopo non è più il massimale. Quindi, come facciamo veramente a resistere? Dobbiamo fare in modo di muoverci in maniera tale da consumare meno energia possibile, perché se io aumento, torniamo al discorso della forza, se io aumento la forza a dismisura, tanto sempre 8 secondi mi dura, se io la utilizzo, quindi qual è il discorso? Che tu non la, non la puoi utilizzare se vuoi durare, okay? quindi va bene dal punto di vista arrampicatore, se io devo fare un boulder, quindi un passaggio molto difficile, io risolvo il passaggio e da lì su una via è diverso. Su una via, cioè su un percorso fatto di più movimenti, quindi renderlo più sostenibile, quindi riuscire a mantenere il livello di forza alto, tale ragazzi, possa garantire la catena, cioè il top o arrivare in cima, devi per forza imparare a dosare le forze. Quindi ci sta tecnica, qui dobbiamo usare diciamo una qualità del movimento tale da poterci garantire il passaggio quindi andare da una presa a un'altra utilizzando meno forza possibile e riuscendo contemporaneamente ad essere liberi mentalmente quindi non sovraccaricare la tecnica la tecnicità il movimento con delle tensioni più queste tensioni in più dici ma da, da, da dove vengono queste tensioni in più eppure io la tecnica la so eppure il movimento lo eseguo da cosa dipende questo aggravio diciamo energetico quindi la prima è paura di sbagliare e il secondo è arrivare in cima qui tu non pensi più a risolvere a fare il movimento più agevolmente possibile ma tu stai pensando ad arrivare in cima e quindi sei distratto e contemporaneamente teso perché c'hai tra virgolette un obbligo ok quindi tecnica necessità di tecnica e disinvoltura ed agio come facciamo a lavorare su questo? e torniamo a bombo la resistenza come un concetto di forza, è legato alla tua disponibilità, al tuo modo di approcciare, che è disposto anche al fallimento, cioè al cadere. Quindi trovare il limite tra fare e non fare. E ci sta che uno cade. Solo attraverso questo uno può imparare a risparcare, se no altrimenti uno investe sempre di più di quello che potrà trarre, e quindi consumo. Io ho parlato delle immobiliature, ho parlato di come si prendono le prese, dal punto di vista come posiziono le dita intorno per calzare un appiglio? Ok? Però non basta questo, perché se io prendo questa presa propriamente, cioè nella verso giusto, ma poi la stringo, la stringo, la continuo a stringere, la continuo a stringere, io consumo di energia. Quindi, da qui c'è la differenza fra fissare. Lo stringere presuppone che io continuo a esercitare forza, mentre io quando la fisso blocco la mano in una posizione, tipo questa, la blocco e la mantengo in questa posizione. Se io stringo, continuo a stringere sempre più, non è che io devo deformare la presa. Io stringo finché arrivo a sentire la presa e la blocco così, non continuo a stringerla. O se ho bisogno di stringerla un po' di più, la faccio solo nel momento in cui io eseguo il movimento non è che la tengo continuamente stretta, perché quello mi continua a consumare energia e questo vale per la presa, vale per qualsiasi cosa, per l'appoggio e per il movimento stesso, per come tiro un braccio, per come spingo una gamba, per come sono sciolto con il bacino, questo da cosa dipende, da, da quanta energia da quanta rigidità io immetto nel sistema, se io immetto tensione, creo rigidità, quindi non mi si apre la gamba, la gamba mi spinge spinge fuori, cioè questa è la differenza tra esclusivamente una, un gesto tecnico e poi di fatto l'equilibrio o la sostenibilità o la resistenza. Vuol dire che io incomincio a entrare in merito a quanta energia utilizzo a fare quel movimento, l'unico modo per uscire da questa dinamica è quella di tentare a capire qual è il limite tra Mantenersi e cadere. E come si fa? Cadere. bisogna Imparare. a okay? Imparare. No? Ciao. Ori. Ciao papà okay. Vai, sul liscio. Vai vai. vai. vai, No, tu non hai capito, non ti mette la mano Quindi dipende da quanta energia utilizzo per muovermi Per muovermi Per mi questa porta qua e questo porta a un'analisi di come mi muovo. la tecnica che utilizzo tensione che utilizzo applicare la tecnica da qui mi rendo il risultato quindi non basta la tecnica ma è fondamentale la tensione quali sono diciamo le componenti che mi creano tensione sono componenti prettamente cioè dipendono da questa paroletta potentissima dipende dall'aggio come abbiamo visto prima la sostenibilità dipende dalla respirazione come respiro è quello che c'è se noi siamo sotto stress accelerano i patti si cioè affanno Okay. ed è l'affanno che è contrario proprio all'agio, quindi uno non può pretendere di stare sempre in disagio, in affanno, ma deve avere una ritmicità e torniamo al discorso di, di dentro, butto fuori, quindi ho una ritmicità del movimento che è contrazione, decontrazione, se sono sempre contratto, quindi teso, non è, non, non è sostenibile quindi durerò poco per forza ok? in pillola ovviamente questo discorso ha bisogno di solidità di pratica okay? che sia nella tecnica quindi nell'applicazione e sia nella parte psicologica quindi c'è questa applicazione legata alla mentalità all'atteggiamento riguardo alla pratica stessa è fondamentale alla prossima